Partiamo subito dal super bonus unifamiliari, proroga al 31 dicembre 2022 anche per i lavori dopo il 1 luglio. E ancora bonus 200 euro con la retribuzione di ottobre, istruzioni IMSS per la compilazione tramite Uniemens. Si passa poi alla pensione anticipata di vecchiaia o di invalidità con i chiarimenti IMSS su requisiti e decorrenza per autonomi. E l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale che riguarda il reddito di cittadinanza, l'Inps aggiorna il modulo per fare domanda. Infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it. Partiamo subito dal super Superbonus Unifamiliari, proroga al 31 dicembre 2022 anche per i lavori dopo il 1 luglio. Per quanto riguarda i super Superbonus Unifamiliari, la proroga al 31 dicembre vale anche per chi ha iniziato i lavori dopo lo scorso 1 luglio. Si deve comunque aver raggiunto il 30% degli interventi entro lo scorso 30 settembre 2022. Per quanto riguarda quindi il super bonus relativo alle abitazioni unifamiliari, lo stop all'agevolazione per chi non ha raggiunto il primo sal del 30% e ha realizzato almeno tale percentuale degli interventi previsti entro lo scorso 30 settembre. Per coloro che invece hanno raggiunto il traguardo c'è la possibilità di beneficiare della proroga al 31 dicembre 2022. L'allungamento della scadenza è previsto anche per chi ha iniziato i lavori dopo il 1 luglio e a metterlo nero su bianco è l'agenzia delle entrate nella circolare 33 del 2022. Tra gli aspetti Affrontati in tale documento di prassi ci sono le indicazioni sull'accessione del credito, sulla responsabilità insolito tra cedente e cessionario e sui termini per la comunicazione. Proseguiamo con il bonus 200 euro con la retribuzione di ottobre, istruzioni IMS per la compilazione tramite Uniemens, l'articolo è di Rosi Delia e fa il punto sul bonus 200 euro, istruzioni IMS sulla compensazione tramite il flusso Uniemens, per i datori di lavoro che pagano l'indennità una tantum con la retribuzione di ottobre alle lavoratrici e lavoratori dipendenti che in un primo momento erano rimasti esclusi. I dati da indicare sono nella circolare numero 111 del 7 ottobre 2022. Vediamo che per quanto riguarda il bonus 200 euro è in arrivo con la retribuzione di ottobre 2022 per le lavoratrici e lavoratori dipendenti inclusi nella platea di beneficiari grazie alle novità del DLIUTBIS dall'Inps con la circolare numero 111 del 7 ottobre 2022 arrivano le istruzioni da seguire per i datori di lavoro che devono recuperare tramite compensazione le somme anticipate in busta paga i dati da inserire in fase di compilazione della denuncia Uniemens con le indicazioni specifiche per chi opera nel settore privato, pubblico e agricolo sono quindi all'interno del documento di prassi i dettagli sono invece all'interno dell'articolo Proseguiamo con la pensione anticipata di vecchiaia di invalidità con i chiarimenti IMSS su requisiti e decorrenza per autonomi, l'articolo di Francesco Rodorigo, l'Inps con la circolare numero 110 del 7 ottobre 2022 fornisce chiarimenti in merito ai tempi di decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi nel caso di regolarizzazione dei contributi dopo la presentazione della domanda, nello specifico per quanto riguarda i trattamenti anticipati di vecchiaia e di invalidità e requisiti mancanti si possono acquisire anche dopo aver presentato la domanda anche in questo caso i dettagli sono all'interno dell'articolo ed è possibile scaricare il documento di prassi dall'apposito box che è situato nella parte finale appunto del pezzo Passiamo all'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale che riguarda il reddito di cittadinanza. L'Inps aggiorna il modulo per fare domanda, l'articolo di Giuseppe Guarasci su reddito di cittadinanza c'è un nuovo modulo per fare domanda. L'Inps rende noto l'aggiornamento della modulistica con il messaggio numero 3684 del 7 ottobre 2022 e le novità che riguardano il quadro delle condizioni per l'accesso al beneficio in relazione alle misure cautelari e alle condanne. I dettagli anche in questo caso sono all'interno dell'articolo e passiamo all'ultima parte della rassegna stampa che è dedicata all'economia a partire dalla pagina del Corriere.it che apre eh, su pagare a rate senza interessi con app e carte di credito ma attenti alle penali sui ritardi l'articolo di Gabriele Petrucciani e ancora, per quanto riguarda la crisi del gas, riscaldamenti, firmato il decreto, le nuove regole su temperatura e eh, calendario, e i numeri del giorno, 4.000 all'allarme dell'FMI, un terzo del mondo in recessione, 4.000 miliardi bruciati, e poi 1.100 riguarda invece le bollette, fino a 1.100 euro i rincari in un anno per le famiglie. Per quanto riguarda la sezione opinioni, l'investimento Intel da 4,5 miliardi e le possibilità dell'industria in Italia, nell'articolo di Daniele Manca, L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi si intitola Riscaldamento con le nuove regole 260 euro di risparmio e famiglia è di Fabio Savelli e eh, appunto fornisce un quadro sul riscaldamento con le nuove regole un'ora, un grado e 15 giorni in meno ci sono i dettagli sulle misure che dovranno essere adottate per far fronte alla crisi energetica ovviamente i dettagli sono all'interno dell'articolo